Torneo dell'Acropoli, Italia, passi avanti ma ancora una sconfitta per mano della Grecia, 73-70. Sconfitta amara nel torneo dell'Acropoli per l'Italia. Solo all'Overtime gli uomini di Messina si inchinano ai padroni di casa della Grecia, incappando così nella quarta sconfitta consecutiva in questa serie di amichevoli in preparazione dei prossimi europei. Nonostante i numerosi problemi in attacco gli azzurri hanno mostrato ancora una volta passi avanti rispetto al precedente torneo disputato a Tolosa. Da segnalare l'ottima prestazione di Acquette, in forte crescita e apparso con più fiducia. Mrs. Schieras-Loucaus Playmaker, Calatese e Papa Nicolao Esterni. Completano il quintetto titolare Printezis e Borosis. Il coach italiano Messina deve fare a meno di Belinelli e Cervi e risponde con Hacchetti in regia insieme a Melli, alla forte, e Cusino, centro. Sul perimetro agiscono Aradori ed Atome. Torneo dell'Acropoli, Biliga e Baurosis. Match equilibrato in avvio, entrambi gli attacchi vanno a segno a ripetizione e le due squadre avanzano a braccetto per tre minuti. Il primo break è greco, Printezzi scolpisce dall'arco, gli azzurri falliscono l'attacco successivo e si s'appoggia a canestro il più due. La reazione dell'Italia non tarda ad arrivare, 5 punti consecutivi firmati da Tome a Chetri danno il vantaggio agli ospiti. Nella seconda metà del periodo la Grecia alza l'intensità difensiva ed Italia è costretta a sparare da tre punti, Melli e Datome infilano due bombe, la replica arriva da Papa Nicolò. Negli ultimi due minuti le percentuali degli ospiti si abbassano, ne approfittano Baurosi e compagni, al primo intervallo il risultato è di 20-16. Meglio gli azzurri all'inizio della seconda frazione di gioco. Filòi ruba palla e serve a Della Valle il facile tapin. Papagiannis slotta in area e ne mette altri due, me li segna, subisce fallo e accorcia ulteriormente il distacco tra le squadre. Per lunghi minuti l'attacco greco si inceppa e i punti di Hacchette e Biliga riportano in parità il risultato. Nel momento peggiore si risvegliano i padroni di casa, Calatese è una lama nella difesa azzurra, il break di 6-0 costringe Messina all'immediato time-out. A fine primo tempo le triple di Filloi e della Valle, intervallate dall'ennesimo canestro in transizione di Calatese, riportano, ancora, a due sole lunghezze l'Italia, 33-31. Torneo dell'Acropoli, H.T. e Papa Nicolò. Ritmi alti ad inizio secondo tempo. Aradori risponde al canestro di Baurosis, dopo i due liberi di Antepokoumpo. arriva il primo deciso strappo degli azzurri, otto punti consecutivi messi a segno da Datome, H.T. e Aradori spingono Missis a richiamare i suoi in panchina. Al rientro dal time out l'inerzia è di nuovo tutta per la Grecia, i padroni di casa vanno a segno quattro volte dal pitturato con Printezis, Bourousis e Agravanis, l'unica replica arriva dai due liberi di Abbas. Filloi lotta e appoggia bene in transizione ma, a fine quarto, 5 punti di Papa Petrou spingono sul più 5 gli ellenici, 50-45. Botta e risposta canestro ad inizio ultimo periodo, Melli e Hackett aggiungono punti al proprio score, replicano Antecoco e Prentezis. L'ingresso di Agravanis mette in difficoltà la difesa ospite, 5 punti dell'ala barra centro greca spingono fino al più 10 padroni di casa. A metà quarto la bomba di Filloi risveglia l'Italia, Borosi segna ancora dal campo Mamelli, Hackett e Burns riducono lo scarto a soli tre punti. Printezis è l'ultima a mollare, segna e tiene avanti i suoi maquette, in serata di Gloria, infila altri quattro punti tenendo vive le speranze degli azzurri. A pochi secondi dal termine a Gravanis fa uno su due in lunetta, dall'altra parte Burns firma l'aggancio sul 64-64. Gli dei del basket aiutano la Grecia nel primo minuto dell'overtime. Slouka e Calates infilano due bombe non costruite da metà campo e tagliamo le gambe degli azzurri, a Kett. Biliga e Filloy provano un rientro in estremis ma i due liberi messi a segno da Sluccas a tempo scaduto regalano la vittoria ai padroni di casa, 73-70.